<susurra> Ragazzi, quello lì, quello lì è un guerriero solar.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 Dì al tuo guardiano di consegnarmi i frammenti prima che il santuario ci crolli addosso. Riff! Consegnarmi? Dovrai obbligarmi! Non mi lasci altra scelta. Affogolo solare! Via! Yeah!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 Trovate gli altri frammenti, guardiani, ma fate attenzione al loro potere. No, se n'è andato. Avevo tantissime domande. Signor Palladium, è lì? Pronto? You're